Ciao ragazzi! Anche quest'anno avrò la fortuna di essere a Search Marketing Connect. Sarà uno speech relativamente alla SEO, ma non tanto alla pratica dell'SEO quanto alle persone che creano l'SEO. Cos'è il SEO? Chi è il SEO? Come lo possiamo riconoscere? Quali sono le sue caratteristiche? Cosa, come deve formarsi, quali sono le cose che deve essenzialmente sapere e quelle che rendono un SEO ancora più, più bravo. E poi daremo un'occhiata, una condivisione su quello che è il futuro dei SEO. Cosa dovrà diventare il SEO per adattarsi alle nuove esigenze di mercato e degli strumenti. Ci vediamo a Bologna prestissimo. Ciao ragazzi!